Ragazzi, come avrete già notato, questo è un video un po' diverso dal solito, perché è il primo di una nuova rubrica che ho deciso di portare sul canale. In questo tipo di video parlerò comunque gli argomenti legati a ciò che tratto di solito, con lo scopo di farvi notare i particolari che ritengo interessanti, o semplicemente per esprimere la mia opinione su di essi. Da un po' di tempo un mio iscritto, che è uno dei primi e anche uno dei più attivi, mi aveva richiesto un video a tema Dragon Ball Multiverse. Ora, premetto che non sono un esperto di Multiverse, ne avevo già sentito parlare parecchio tempo fa, ma non mi ero mai avvicinato più di tanto alla serie. In uno degli ultimi commenti mi aveva chiesto di fare un confronto tra quest'opera e il seguito ufficiale di Dragon Ball, ovvero Dragon Ball Super. Ma cos'è esattamente Dragon Ball Multiverse? In sostanza si tratta di un manga, scritto principalmente da due fan, Sala Jir e Gogeta Jr., che si propone di dare un seguito alternativo a Dragon Ball Z. Il fumetto è ambientato vent'anni dopo la sconfitta di Majin Buu, quindi intorno all'anno 794, e non prende minimamente in considerazione Dragon Ball GT. Giungono sulla Terra degli individui di razza aliena chiamati Varga, accompagnati da dinamecciani, che informano i guerrieri Z dell'esistenza di più universi paralleli, e successivamente li invitano a partecipare ad un torneo tra i guerrieri più potenti di ogni dimensione. Già da queste prime scene iniziano ad emergere delle somiglianze con il seguito ufficiale ideato da Akira Toriyama e va detto che il fan manga è stato iniziato nel 2008. In ogni caso, la serie si concentra quasi esclusivamente sui combattimenti del torneo, e i partecipanti altri non sono che gli stessi eroi che conosciamo, provenienti però da degli universi in cui la storia originale ha subito alcuni mutamenti. In altre parole, sono dei what if. Naturalmente, questa particolarità è stata sfruttata per creare dei capitoli speciali, in cui vengono narrate le storie vere e proprie dei personaggi alternativi. Tuttavia, a mio modo di vedere, non sono state valorizzate abbastanza da ciò che ho visto finora, e anche se spesso rivelano delle retroscena interessanti, rappresentano solo una parte marginale del prodotto. Dopo questa breve introduzione, passiamo al succo del video. Dragon Ball Super ha veramente copiato Multiverse? La questione nasce dal fatto che nell'ultima saga di Super, e anche in una delle precedenti in maniera minore, viene organizzato un torneo del potere, a cui parteciperanno gran parte degli universi. Mettendo a confronto le due opere, notiamo che in entrambe sono presenti più universi. Ciò potrebbe far sembrare che Super abbia preso molto spunto dal fan manga. Ma ecco la differenza più grande. In Multiverse, come già detto, gli universi sono dei what if, mentre in Super, questi sono delle vere e proprie realtà differenti in cui né Goku né gli altri sono mai esistiti. La prova di ciò è che non compaiono delle loro versioni alternative tra i guerrieri del torneo del potere. Oltretutto, quest'ultima saga di Super ha catturato parecchio la mia attenzione per un particolare, ossia la sorte destinata ai perdenti. Questi infatti verranno eliminati insieme a tutti i loro universi. Questo era infatti lo scopo del torneo, ridurre il numero di universi rendendo la competizione un survival game che per quanto può mette un po' di tensione allo spettatore. Inoltre, il tutto si svolge esclusivamente per l'intrattenimento di Zeno, il quale, nella sua ingenuità, rivela anche una vela di sadismo. Per quanto riguarda il resto della serie di Toriyama, bisogna dire che questa non brilla per originalità. Tuttavia è scorrevole e varia nelle sue saghe, e trovo alcuni dei nuovi personaggi introdotti molto azzeccati, come ad esempio il Daenshin Khan. In Dragon Ball Multiverse, invece, non vengono introdotti nuovi personaggi degni di nota. La storia è costituita dagli scontri del torneo, intervallati da dei flashback che riprendono, come ho già detto, le vicende dei vari universi. E l'atmosfera generale mi è sembrata relativamente più tranquilla, perché si ha la certezza che le vittime dei combattimenti verranno guarite e risuscitate. Allo stesso tempo, però, abbiamo anche una cosa che mi sarebbe piaciuta vedere in una serie ufficiale, ovvero la valorizzazione dei personaggi. Nel fan manga, infatti, ogni personaggio ha una certa importanza e per ognuno di essi viene delineata una particolare personalità, al contrario di Super, in cui solo Goku e Vegeta sono i protagonisti principali, salvo rare occasioni, e i personaggi inespressi, come ad esempio Goten, rimangono tali e quali, senza subire alcuno sviluppo fisico o caratteriale. Un altro elemento che ho gradito di multiverse è lo scontro tra personaggi provenienti da realtà alternative, che nell'universo classico di Goku e compagnia non avrebbero mai avuto luogo. Ad esempio la battaglia tra Selle e Darbula o tra il nostro Vegeta e quello di un universo in cui Freezer è morto molto presto e i Saiyan si trovano in uno stadio primitivo. Multiverse mi è piaciuto anche perché si è mantenuto fedele all'opera originale da cui prende spunto, senza stravolgere le regole stabilite nella serie originale, rendendolo molto più coerente rispetto a Super, che alcune volte ha dato vita a delle cavolate allucinanti, ad esempio il legame tra Beast e Kaioshin, per cui la morte di uno è legata a quella dell'altro. Peccato che Kaioshin stesse morendo nella saga di Majin Buu e Beast non è intervenuto, perché naturalmente neanche esisteva all'epoca. Anche le trasformazioni nel fumetto di Salajira e Gogeta Junior non sono state stravolte più di tanto, infatti la massima forma raggiungibile è il Super Saiyan 3 per i Saiyan, o ad esempio la trasformazione aggiuntiva di Cooler per i demoni del freddo, per cui niente Freezer Dorati o Super Saiyan Divini, perché gli eventi di Super non sono stati considerati, solo Bills e Whis fanno la loro comparsa tra il pubblico. Alla fine è innegabile che ci siano delle coincidenze tra l'ultima saga di Super e Dragon Ball Multiverse, però credo che copiare sia un termine esagerato, perché tra i due ci sono differenze non trascurabili nella struttura degli elementi. Certo, entrambi i tornei si svolgono in un universo deserto, e in entrambi i casi il premio è un determinato set di sfere del drago, ma le direzioni prese dalle due opere sono molto diverse. È possibile che Toriyama si sia ispirato a Multiverse per quest'ultima saga, data la sua larga diffusione in tutto il mondo. Infatti, spesso gli autori prendono le idee dei fan per rendere il loro prodotto più gradito al pubblico. Io personalmente reputo Super e Multiverse allo stesso livello qualitativo, tenendo presente che il secondo è stato creato interamente da dei fan e che gode comunque di disegni nettamente superiori a quelli dell'anime di Super. Inoltre, credo che Toriyama abbia preso spunto da Multiverse, ma secondo me ha comunque creato un prodotto totalmente diverso, per cui la risposta alla domanda nel titolo è un no. Naturalmente vi ricordo che questa è solo la mia opinione, e che se non siete d'accordo o volete aggiungere qualcosa, siete liberi di scrivermelo nei commenti.